è caduta anche il cosoli. con un umilissimo time bustine ragazzi oggi eh, facciamo la torta Linz o Linzer torte anche che dir si voglia è una ricetta tipica dell'Austria è partita ovviamente dalla città di Linz però poi si è propagata e anche in Trentino Alto Adige si fa spesso la ricetta in realtà è di mia nonna quindi proprio ci tengo tantissimo questa ricetta perché scusate perché è proprio di famiglia tradizionale io ho fatto delle lievi modifiche tipo lo zucchero di canna, lei mette quello bianco però la base è quella, vi posso assicurare che è una torta profumatissima, molto rustica infatti somiglia molto a una crostata ma non è proprio una crostata, spezie dentro, cannella, garofano, cioè proprio il Natale, il Natale lo sentite, lo percepite quando l'hanno usata e la gustate eh, fa un freddo boia però volevo farvi vivere un po' di atmosfera invernale qua, infatti è da tipo 4 giorni che nevica. e niente io direi che si potrebbe partire sì sì sì sì partiamo anzi vi racconto una cosa poi giuro che partiamo col procedimento quelle parti le ho registrate ieri e anche la parte finale eh, dopo le foto era buio quindi ho, ho, ho registrato la notte però volevo quasi toglierle cancellarle e, e, e fare di nuovo la presentazione poi ho detto ma sì dai che si fanno due risate chi se ne frega praticamente nevica l'ombrello un disagio unico sono conciato abbastanza male ho una sorta di di luminaria addosso per cercare di dare un'atmosfera meno cupa alla situazione ecco non so se ce l'ho fatta eh, probabilmente no sarà una scena più ridicola del solito insomma vai eh, basta chiacchiere adesso si comincia a preparare via partiamo con le spezie chiodi di garofano e cannella allora se trovate i chiodi di garofano in polvere è ancora meglio io però non li ho mai trovati in vita mia dovrei acquistarli online uso quel punto io quelli interi ma ho visto che il risultato è molto soddisfacente lo stesso quindi va bene così aspetta un attimo Dicevo, versiamo le spezie in un mixer, aggiungiamo lo zucchero di canna, ma va benissimo anche quello bianco, se volete, frulliamo il tutto ottenendo una sorta di zucchero a velo speziato. Questo passaggio io lo faccio per sfinare lo zucchero di canna e anche per sminuzzare in frantumi in polvere quasi i chiodi di garofano una volta ottenuto questa, questa farina questa polvere quasi impalpabile aggiungete le nocciole che possono essere sia tostate che non io ho usato metà e metà Frullo ancora e abbiamo ottenuto una sorta di eh, farina di nocciole polverizzata, deve essere abbastanza fine, comunque non eccedete però nel frullare le nocciole perché altrimenti poi risulta una pasta eh, in cui l'olio della nocciola si è separato dal frutto e quindi non è proprio il massimo teniamole da parte adesso farina in una ciotola, pizzichino di lievito so che nella frolla non ci andrebbe ma io quel pizzichino lo metto sempre che mi piace l'idea di avere una frolla leggermente ma proprio leggermente areata un pizzico di cacao amaro che è facoltativo però io quel cucchiaino lo metto per scurire ancora un pochino la pasta. Poi, burro freddo a pezzetti e scorza di limone. Cominciamo, come faccio di solito io con la frolla, no? Che mi piace molto l'idea di sabbiare il burro con la farina. Quindi cominciamo proprio a... così a a, a, a, a... a... no, come si dice? Aspetta. A, a sfregare, sfregare. Ecco, non mi veniva al termine. Sfregare il burro con, con le polveri, no? Fino ad, ad ottenere quasi una... una, una Uh, sì, una oggi non, non ce la posso fare. Una sabbia, ecco. E aggiungiamo le nocciole frantumate con lo zucchero a velo e tutte le spezie. Pizzico di sale, mi raccomando, non so se l'ho detto ecco mi sono dimenticato pizzico di sale sempre quel pizzichino per esaltare il dolce mescolati i due composti quasi del tutto aggiungiamo l'uovo amalgamiamo ancora un po ma veramente pochissimo perché lo sapete che per le frolle meno si lavora meglio è e poi eh, questa, questo impasto lo mettiamo a riposare in frigo fino a farlo rassodare completamente io di solito lo faccio la sera prima per la mattina ricordatevi che tende questo impasto ad essere più morbido della frolla quindi otterrete probabilmente un impasto molto morbido a Ecco, eh, lo fate riposare e vedrete che comunque poi sarà malleabile. Passate almeno due orette, prendete il vostro impasto, lo dividete a metà. La prima metà vi occorrerà per la base, quindi stendiamo il nostro impasto con l'aiuto o della carta forno o con un po' di farina sul piano da lavoro, foderiamo la base di una tortiera da 26 cm, 24-26 cm, non deve essere proprio bassissima è la base comunque, anzi se vedete che avete un pochino di rimasugli di, di, di frolla no? che vi avanzano perché ritagliando eh, il vostro cerchio avete dei rimasugli di frolla, basterà appiccicarli sulla base così alzerete un pochino l'altezza della frolla e ovviamente ehm, non avete scarti quindi adesso è l'ora della marmellata qua ci sta o marmellata di mm, mirtilli rossi che è quella tradizionale oppure di ribes oppure di lamponi o frutti di bosco io mi fermerei con queste quattro se avete come nel mio caso visto che la marmellata la fa mia mamma anzi confettura bisognerebbe dire eh, tanti pezzi di frutta che sono carini però magari nella torta poi tendono un po non so a me piace l'idea di avere una confettura molto amalgamata Preferisco magari parte della confettura frullarla con un mixer ad immersione, quindi avrete proprio quasi una vellutata, una purea, no? E nel caso insomma avete fatto questo passaggio eh, aggiungete la parte di confettura non frullata alla confettura frullata e poi la distribuite bene sulla vostra base di, di frolla profumata alle nocciole e, e spezie quindi adesso è l'ora delle vostre delle vostre losanghe da mettere sopra quindi metà dell'impasto rimanente per le losanghe lo stendete con l'aiuto della carta forno e della farina eh, cercate di, di ottenere in quel caso insomma un impasto abbastanza allungato ottenete le vostre strisce con l'aiuto magari di un tagliapizza o di un coltello e le distribuite bene in modo regolare cercate di fare un lavoro preciso se notate di far fatica vi aiutate o con una spatola oppure potreste mettere l'impasto in frigo così una volta steso mettete la vostra pasta frolla in frigo e vedrete che poi quando sarà ora di fare le losanghe farete meno fatica anche proprio a, a, a distribuirle sulla torta perché saranno meno delicate ultima parte di frolla la usiamo per invece fare il nostro bordino quindi facciamo proprio dei salsicciotti dei piccoli cilindri eh, li disponiamo a alla nostra torta, frigo per circa 30 minuti, mia nonna dice sempre che bisogna lasciarla un attimino in frigo che così riposa anche per evitare, ve lo dico io questo, che la, la frolla ehm, eh, si modelli in cottura ecco, rimarrà un pochino più rigida e una volta passati 30 minuti di frigorifero prendete un albume un, un po' di albume lo sbattete con una forchetta poi spargete un pochino di albume sul cilindro della torta che servirà come collante per le lamelle di mandorla questa è proprio un'aggiunta che la torta Linz originale ha quindi io vi consiglio insomma di metterle e poi andiamo in forno a 170 gradi in modalità statica per circa 50 minuti 45 minuti 45 50 minuti nella base del forno non proprio attaccata alla base però abbastanza sulla base per cuocere soprattutto appunto no la base gli altri 10 minuti nella parte centrale per dorare leggermente le losanghe una volta pronta ovviamente attendete che si raffreddi e poi eh, la potete sformare e eh gustare, un consiglio, se la gustate il giorno dopo è ancora più buona adesso passeranno delle clip che ho registrato prima quando ancora c'è la luce eh, in cui vi fa vedere il taglio della torta e poi ci rivediamo qua Se sì, in realtà l'ho già assaggiata anche per il discorso foto, comunque vi faccio vedere bene dentro, allora il taglio deve risultare ok, consistente ma un po' più morbida rispetto a una crostata normale eh? la cottura è perfetta, guardate dai che assaggiamo Lei, guardate, descrizione breve ma intensa. Il Natale in bocca, veramente, eh? Friabilissima, buona papà. Io spero veramente tanto che questa ricetta vi sia piaciuta. Adesso io me ne vado perché sono conciato, veramente sono messo molto male gustatevi questa torta perché veramente fa tanto Natale e è super buona in generale per il periodo invernale eh, ci vediamo su Instagram per altre, altri contenuti dedicati alla, alla cucina e non e basta, io spero veramente che questo video vi sia piaciuto fatemelo sapere magari con un like e vi lascio qua altri due video se non li avete ancora visti iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti e, a, e qua sotto invece c'è il collegamento per il blog e vedere la ricetta scritta basta insomma non ho altro da dire forse è anche meglio così grazie tantissimo per aver sopportato questo mio disagio e per averlo anche forse digerito ehm, veramente io non riesco a fare cose normali è più forte di me grazie ancora ragazzi ci vediamo presto eh! prestissimo